Buongiorno a tutti, porto i saluti da parte di tutti i colleghi del settore patrimonio culturale e saluto e ringrazio i relatori e chi è con noi qui a dare un significato profondo a, questa, uh, a questo convegno. Come diceva Carlo, uh, la rassegna Vivi il Verde è una rassegna ormai matura, adulta, che ha fatto molte esperienze e che ha questa straordinaria capacità di adattarsi alle esigenze e alle necessità che la nostra contemporaneità ci pone. Come potete immaginare abbiamo vissuto degli anni, quelli appena trascorsi, intensi e anche critici e che dalla segna ha accompagnato e ha dato la possibilità di eh, tornare no, a un rapporto diretto con la natura quando c'è stato possibile, con delle riflessioni molto particolari. Quest'anno, come diceva Carlo, il nostro focus è, e non potrebbe essere diversamente, sui parchi e i giardini storici, perché siamo eh, negli anni fondamentali per il nostro paese, che ci vedono tutti impegnati sostanzialmente e concretamente nell'attuazione di un piano di rinascita del nostro paese e così lo vogliamo eh, pensare e vivere da soggetti che a vario titolo dal privato cittadino all'istituzione agli enti del terzo settore agli enti di ricerca sono chiamati appunto a eh, dare un contributo e i parchi e i giardini storici nel nostro piano nazionale di ripresa e resilienza hanno un posto importante all'interno della misura eh, che, che viene governata e presidiata dal Ministero della Cultura e quindi oggi quello che noi intendiamo offrire a noi qui presenti e a chi ci segue eh, in remoto è una riflessione work in progress di quello che eh, stiamo sviluppando a tutti i livelli, a livello nazionale, a livello regionale, all'interno degli enti locali, eh, su questa eh, sfida che è stata lanciata nel PNRR per riconoscere l'elevato e composito valore culturale dei parchi e giardini storici all'interno del nostro patrimonio culturale, l'impegno concreto a eh, progettare, rendere sostenibile un presente e un futuro per queste realtà così fondamentali per la vita delle comunità e anche un approccio alla conoscenza e all'attuazione di eh, metodi e di procedure che impareremo tutti strada facendo. Per questo il programma di oggi eh, vuole eh, dare spazio e eh, contenuti a quelli che sono i soggetti che sono eh, intensamente impegnati in queste attività a partire appunto dal Ministero della Cultura e per questo ringrazio eh, il dottor Lamasta, che è già qui al tavolo perché eh, partiremo proprio da quello che è eh, l'impianto del, del progetto importante sui giardini e parchi storici per il nostro paese a livello nazionale, cercheremo appunto di cogliere eh, qualche riflessione qualche suggerimento rispetto all'avviso all no, che ha dato degli esiti importanti in tutta la regione per gli interventi di restauro, di riqualificazione e di rigenerazione degli giardini e parchi storici anche nella nostra regione come sappiamo abbiamo quasi una decina di, di giardini non non solo pubblici, che eh, nove mi pare che siano, eh, che sono stati appunto finanziati e che adesso si avviano a una fase di attuazione impegnativa, ma molto significativa, a cui tutti noi guardiamo con molto interesse perché devono rappresentare dei modelli, dei casi scuola, su cui poi dovremo impiantare un approccio eh, e una competenza nuova anche negli altri parchi e giardini storici che sappiamo, no? hanno partecipato numerosi a questo bando e che devono comunque anche con l'aiuto della regione trovare modo di eh, poter eh, arrivare a un, eh, a un miglioramento della, della loro, delle loro caratteristiche. Quindi innanzitutto eh, parleremo di, questo, di questa situazione che è, appunto è in, è in divenire, ma eh, a livello regionale, vogliamo anche condividere quella che è un'attività che è partita all'interno del settore e che è un'attività assolutamente eh, innovativa e che viene comunque anche monitorata a livello centrale sul, censime, sul censimento dei parchi, dei giardini storici presenti nella nostra regione, quindi se ne occupano i colleghi che poi eh, parleranno, quindi Fabio Falleni, eh, Giovanna Daniele e poi nella collaborazione c'è anche Rosella Ghedini, Rossella Ghedini, eh, che eh, riguarda un'attività conoscitiva che ha preso spunto dall'attività dal, dall prevista nel PNRR e che ci deve portare come regione Emilia Romagna ad avere un maggior un polso più efficace sulla realtà di questi giardini, sulle potenzialità di queste eh, realtà che sono un patrimonio culturale variegato, articolato con degli aspetti naturalistici ma anche storici di impianto molto importanti che hanno bisogno di essere eh, ulteriormente scoperti riscoperti compresi studiati per essere conservati e restituiti alle comunità con una maturità di approccio maggiore, quindi avremo anche questo, questo aspetto, ma poi avremo anche la possibilità di entrare sui eh, temi eh, più, più tecnici e più scientifici con gli apporti appunto dei relatori eh, del mondo accademico, eh, che ringrazio per essere presenti perché è proprio in questa fase per la nostra regione, ma per tutto il nostro paese, che eh, tutti questi aspetti, queste competenze, questi approcci diversi devono convergere verso l'obiettivo comune, lo sentiamo fortemente necessario, lo vogliamo vivere così e per questo questi nostri convegni hanno questa eh, quest impronta, sono stati appunto pensati da noi con un'attenzione uh, ad accogliere voci e esperienze e anche appunto eh, saperi diversi che però per noi sono molto importanti da mettere appunto a a frutto in questo momento e poi abbiamo invitato eh, a parlare qui anche eh, dei referenti di eh, giardini e parchi storici che sono oggetto di eh, importanti progetti in corso o che si avvieranno indipendentemente dal fatto di essere stati finanziati dal PNRR, questo alla, a riprova del fatto che eh, l'attenzione sui giardini e i parchi storici in questa regione preesiste è, fa parte del DNA di questa regione inteso appunto come eh, comunità eh, eh, civile, sociale, eh, politica e tecnica che eh, da grazie anche appunto alla tradizione eh, che dobbiamo all'Istituto dei Beni Culturali si è innervata nelle, eh, nelle attività eh, presenti nelle, nei, nei nostri comuni. E quindi è con molto piacere che eh, abbiamo visto, raccolto l'invito ad essere qui, eh, a, a, in realtà appunto eh, Villa Sorra di Castelfranco Emilia, la regia di Rivalta eh, di Reggio Emilia e, a, e Colorno. E questo appunto evitando eh, gli interventi eh, del PNR non perché non volevamo eh, anche perché hanno già avuto eh, modo di essere comunicati perché devono partire sappiamo che qui eh, abbiamo la presenza anche di eh, referenti eh, di progetti che sono stati finanziati dal, dall'università come gli orti botanici e, eh, ma questo perché eh, vogliamo davvero che questa occasione, quello che il nostro convegno di oggi sia appunto l'occasione come dicevo di unire queste forze e dare la possibilità di riconoscere questo luogo simbolicamente ma anche fisicamente come eventuale punto di raccordo come appuntamento periodico per capire come stanno andando avanti questi progetti, quali saranno le criticità da affrontare, criticità fisiche, tecniche, di coinvolgimento procedurali, sappiamo tutti che appunto anche questo aspetto eh, lo stiamo vivendo strada facendo perché eh, è tutto nuovo per noi però credo che eh, l'approccio migliore sia proprio quello di eh, accompagnare eh, questi percorsi e riconoscere il valore intrinseco già nel percorso stesso che si fa, nel processo che è iniziato e che coinvolge, come dicevo, competenze di vario tipo. Per arrivare ovviamente all'obiettivo, obiettivo che non può spuntare no, come una cosa inattesa, ma deve essere eh, sì atteso ma anche eh, compreso fino in fondo perché eh, è stato condiviso anche negli step intermedi. Quindi, continuando nella nostra come, come, come è lo stile che ci caratterizza, io eh, do il benvenuto a tutti e sono sicuro che gli interventi eh, daranno spunti, opportunità di riflessioni e di confronti e quindi credo che sia il caso di avviarci alla nostra maratona di interventi. Grazie.